Sono Stefania Bellucci della LR Immobiliare di Roma in Viale Somalia numero 6 e oggi siamo a Labaro, esattamente a Colli d'Oro per proporvi un bellissimo appartamento completamente ristrutturato di 120 metri quadrati. L'appartamento si compone di un grande salone cucina abitabile due camere singole camera matrimoniale con il suo guardaroba, con il suo bagno privato poi abbiamo un secondo bagno l'appartamento è circondato da un bellissimo balcone abitabile ed in più come pertinenza abbiamo un posto auto in garage di 26 metri quadrati che dire non vi resta che venire a vederlo